io sto benissimo Vanessa e Anastasia sono a scuola io sono a casa da sola guardate tutto in ordine nessuno che urla nessuno che guarda i video su youtube stavo pensando Guardare però un bel film con tanto di popcorn e Coca-Cola. Voi cosa dite? Andiamo? Dai! Ah che meraviglia! Quanto tempo che non trascorrevo da sola, da sola a guardare un bel film con un buon pacchetto di patatine. Ma quale film guardo? Non ne ho visto praticamente uno perché sono anni che non riesco a guardare la televisione. Ciao, iniziamo. Vanessa, ma no, io non ho voglia che Vanessa sia qua, io volevo guardarmi un film, mangiarmi popcorn, fare tutto da sola. Ho un'idea. Farò finta che è invisibile. Ah, che bello essere ritornati a casa. Ciao mamma. Um, no, ti sento, ma non ti vedo, Vanessa, dove sei? Dai, esci fuori, non ti vedo. Ma dove? Io non vedo nulla, non vedo nessuno. Vedo solo... Ma, ma cosa è successo? Cosa è successo? Qualcuno mi ha toccata, mi ha spinta. Oddio, Vanessa, cosa succede? Non ti vedo, percepisco la tua presenza, ma non ti vedo... Ma cosa? Com'è possibile tutto questo? Non, non riesco a darmene una ragione. Mi arrivano delle bambole addosso. Paura! Ho quasi paura di tutto questo! Vanessa, ti prego! Torno a scuola! Aiuto! Mi stanno arrivando dei pupazzi addosso! Aia! Ora allora, ragazzi, tanto non mi può vedere! Posso fare tutto quello che voglio! Uh, sono contentissima! Mi piace essere invisibile! Wow! Ascoltare i segreti delle persone! Wow! Ma adesso... Lanciamo i pupazzi, adesso è mia madre! Yuhu! Yuhu! Yuhu! Yuhu! Beh, non è che se io non ti vedo tu devi per forza fare quello che vuoi. Tanto guarda, tu fai sempre quello che vuoi e smettila di lanciarmi! Queste bambole, questi pupazzi, mi stai facendo male! Comunque Vanessa, questa cosa non ti spaventa neanche un po'? Tanto lo sa so che stai fingendo. Vanessa, io non sto per niente fingendo, quindi bisogna capire cosa sta succedendo... Non capisco, ti sento, vedo le cose che mi lanci, i capelli che si muovono, ma tu dove sei? Dove sei esattamente? Qui Dove qui? Dove qui? Sento la tua voce, sei su, sei giù, ma non, non ti vedo Qui? Qui? Dove? Qua, qui, qui Dai, smettila di fare rocchetta ci sta credendo che io non la vedo O crede che io stia fingendo Non la vedo per niente preoccupata Anzi è felicissima di questa cosa Vediamo come va a finire Soprattutto cosa sta combinando Non la trovo Non so dove è andata Non so cosa sta facendo È diventata davvero invisibile Sono stata bravissima Ma dove sarà? Ma dove sarà? Ah! Ma cos'è stato? Dio che spavento, ma avete visto qualcosa? Io non ho visto niente, cos'è stato? No, guarda, questa situazione mi sta davvero preoccupando, forse ho esagerato a fare questo scherzo a Vanessa, secondo me lo scherzo me lo sta facendo, lei a me, vado subito a controllare cosa sta combinando Avete visto cosa sta combinando? E adesso viene a vedere cosa sto facendo io. Oddio, cosa devo fare io adesso? Ah, i pop -it mi rilassano tanto. Ma Se vedo dei pop -it da soli che si schiacciano. Ma co come può essere... Come, cosa succede? Oddio, ne è arrivato un altro adesso di pop -it, Ma questi pop -it volano da soli. Oh mio Dio. Guarda, ho portato un mio amico che spruzza da solo. Oddio, anche questo spruzza da solo. I poppy si schiacciano da soli e il gel spruzza da solo. Mm. Sapete perché mi metto il gel? Perché quando si torna a casa da scuola si mette sempre il gel. Perché poi aver toccato, non so, le scale, le maniglie delle scale, la porta, non so, poi hai toccato i lavandini, tutto quello che ho toccato. Diciamo che da invisibile è diventata anche più intelligente e più saggia. Mamma, mamma, mamma, questa parola mi sembra di averla già sentita, ma non mi si addice. No, mamma, chi potrebbe aver detto mamma in questa casa dove io sono da sola e c'è un fantasma? Vedete? Non c'è nessuno. Vedete? Sono sola. Non c'è assolutamente Nessuno Ma le sedie in cucina si stanno muovendo da sole Perché le sento che si muovono le sedie in cucina E quindi andiamo a vedere che cosa sta succedendo Però, vabbè, adesso smetti, adesso ti facendo. Ma io Vanessa non ti vedo davvero Il problema è quello che non sto fingendo Vedo quello che tu fai Le azioni che compi Ma non ti vedo Non, vedo, non c'è nessuno non, non, non saprei dirti dove sei Cosa stai facendo Beh Secondo me stai facendo uno scherzo, perché tanti, tan, tante persone fanno gli scherzi, questo secondo me è uno scherzo. No, mi dispiace, non ti vedo. Ma sì, dai, ma chi se ne frega, e anche se non ti vedessi, amen, vorrà dire che ci parleremo e basta. Non vedo quanto crescerai, non vedo quello che farai, ma forse per te sarà anche meglio che io non veda determinati. Aspetta, però se non mi vedi... Uscire di sera perché tu vuoi uscire di sera? Posso andare a giocare con gli amici perché le tue amiche escono di sera? No, però faccio da ora A città dove devi andare che sei piccolina? Mamma, io voglio che tu mi vedi così possiamo fare tante cose insieme, oh amore. Ma non ti vedo, non so cosa è successo Secondo me è stata colpa del temporale Perché ieri sera è andata via la connessione internet per diverse ore E forse oggi sei andata via tu No Dai amore che stavo facendo uno scherzo Amore mio la mamma ti vede, ti vede, ti vede <ride> che si me. La mamma ti vede a te, a tua sorella E ti vedrà per sempre ti sei spaventata? Mica tanto. Non mi sembravi tanto spaventata, eh? vero? Eri abbastanza tranquilla, esatto. tranquilla, oh, mm. tranquilla, tranquilla, va bene. Dai, allora salutiamo i nostri amici. Ciao amici, speriamo che il nostro video vi sia piaciuto e ma ci so vediamo. Farlo. No, ah, come morbido, che bello, che dio mamma, ah, che meraviglia. Sì, a me gli slime piacciono Forse sono una delle poche mamme a cui piacciono gli slime Un saluto a tutti, buon pomeriggio, ciao! ciao. Con le manette sporche